Ciao a tutti, oggi prepareremo le piadine integrali, il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa più il tempo di cottura. Gli ingredienti sono farina integrale, semola, acqua, sale, olio extravergine d'oliva e lievito istantaneo per torte salate. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la semola. La farina integrale, il sale, il lievito istantaneo per torte salate, l'olio e l'acqua. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per due minuti a velocità spiga. L'impasto è pronto, adesso lo andremo a rimuovere dal boccale. Adesso lo compattiamo un po' con le mani. Lo andremo a rivestire con pellicola trasparente e lo riporremo in frigo per un quarto d'ora circa. Abbiamo ripreso l'impasto dal frigo, adesso rimuoveremo la pellicola trasparente e lo inizieremo a porzionare per formare le piatine. Manterremo sempre la pellicola per evitare che si asciughi. Ricopriamo il resto dell'impasto con pellicola trasparente. Mettiamo momentaneamente da parte. E iniziamo a stendere la piadina una volta stesa la piadina la metteremo da parte coprendola con pellicola trasparente e proseguiremo così per tutto il resto del composto una volta formate tutte le piadine le andremo a cuocere con una padella antiaderente eh, da entrambi i lati Una volta cotte le piadine possono essere servite come sostituto del pane o condite a piacere. Piadine integrali, grazie e alla prossima ricetta!